Ich bin der Frau, der Frau. Ich bin der Frau, Non fai di nuovo un di nuovo sondaggio? non finisce sì, la sì, faccio sì. Potrei! Lo io? Non ci ho appiccicato eh! Non ci ho appiccicato eh! Non ci ho appiccicato eh! Sì, lo so. è eh. Ah, Tu guardi che ci sono 12 iscritti. Ah, ok. 12 Quattro, basso a sinistra. Eh, La... La... se è dietro, ma Guarda, qua che merda, con cazzo si fanno? No, Vabbè, ci sono contento. Direi che piace a Allora, 3-3. Alto? No, tu, tu. no, non nella distanza, dico anche sia 49 metri, no dico nei 24 paglioni, il numero dei 50 metri. Questa è eh, no. se va avanti così la progressione, chiudo. C'è in meno di 3.0 No è Ah c'era il passaggio qua C'è Ma perché? Un po' di più colpito. Nero, come dice lui. Mi sì. eh, ma... Lo puoi dire di nuovo così lo registro? Ora di dimenticarlo. No, dimmi, va bene 6, 6 4 Eh, <laughs> vedi. Belle cagate, oh. guarda. Mostruose. Mi sa che <laughs> faccio? E Franchina? Anche bene. lui? Fa mm. delle... L'ultima qua è 50, eh. la prima ho preso il segnale con la freccia. Eh. La seconda un 1 e la terza un 2, figo tre punti e una volata. 1 4 yan tre al tornadino. ieri cosa avevo fatto qua ieri era a 15 metri e sono riuscito a fare qua no 8. no no la media di tutta no, no no no ieri sono riuscito a fare il più... 5 tanto o tantissimo parametro un po' più un po' più un po' più allora cominciamo la premiazione saremo brevissimi però seguiamo appunto un protocollo il presidente della nostra società Orietta Zorzetti vi darà il benvenuto il ringraziamento a tutti Cedo la parola a Orietta benvenuto ve l'ho già dato quindi eh, vi ringrazio per la partecipazione non sto a chiedervi se la gara vi è piaciuta, se siete contenti perché ho sentito i commenti durante le due giornate. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per le foto che avete pubblicato ieri sera su Facebook, eh, per i commenti, per, per tutto. Per noi che ci abbiamo lavorato è stata la soddisfazione più grande vedere che a fine gara, al di là del punteggio, al di là della classifica, eh, hanno tutti la, la, la faccia sorridente e siete tutti contenti quindi grazie a tutti voi per la fiducia che ci avete dimostrato ancora una volta noi cercheremo anche per il futuro di essere all'altezza di queste aspettative, tra le altre cose la premiazione che adesso farà Ugo, vedrete che non ci siamo attenuti al regolamento FITARCO ma come da tradizione siamo andati un, po un pochino oltre eh, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire prima ehm, c'è stato il buffet. I dolci, come da tradizione, sono stati preparati tutti dalle, dalle nostre signore, dalle mamme dei nostri eh, ragazzini. Quindi i dolci che avete mangiato sono comunque sempre quelli preparati dalle, dalle famiglie. Eh, delle, allora, della... porta. Vorrei ringraziare anche i gestori dell'albergo che, che vi ha e ci ha ospitati. Ci hanno messo a disposizione la segreteria, ci hanno messo a disposizione il prato, ci hanno eh, agevolato in tutti i modi, complice, grazie anche per il prezzo che siamo riusciti ad ottenere, insomma, perché di questi tempi... Eh, non guasta. Una cosa, una cosa bellissima è stata anche, ehm, che non succede spesso, avere gli arcieri di tutte le compagnie praticamente radunati nello stesso albergo, quindi questa è stata una, una festa che è partita venerdì sera ed è andata avanti fino a oggi, è stato qualcosa di più di una, di una semplice gara. Vorrei ringraziamenti particolari eh, a chi ha passato le, le serate, a disegnare e a progettare eh, tracciati eh, a, a tutti i nostri uomini e donne che come sapete questo non è il nostro campo per cui noi non abbiamo potuto fare i lavori un pochino alla volta come sempre ma abbiamo dovuto l'ultimo giorno praticamente per non occupare queste aree pubbliche eh, montare il campo, mettere i picchetti fare tutto di corsa eh, ma mi sembra che tutto sia andato bene che tutto sì, abbia è funzionato è chiudo, è chiudo. Uh, un grazie anche eh, ai, nostri, ai nostri ragazzini che sono stati simpatici, sì, sono stati in supporto e che hanno voluto provare il percorso, non so se ve ne siete accorti, ma fuori gara oggi in una piazzola vuota, di quelle che ieri erano vuote, c'erano loro che si sono fatti eh, la stessa gara. Grazie in modo particolare al comune di San Nicolà, abbiamo il sindaco che li rappresenta, mm, abbiamo sicuramente portato... Molto al comune, però anche il comune ha dato molto a noi, ci ha messo a disposizione praticamente un paese intero. Eh, si sono occupati di farci passare. Eh. Oh, guarda cosa ha fatto ciao, la profilo peggiore. E va bene, dai, tangi le dita, le dita, va bene? Non faccio foto, no.